Grazie Presidente, eh, allora questo è un tema che devo dire ci coinvolge da parecchio tempo, personalmente da qualche anno perché ho avuto modo di interagire con chi si occupa proprio specificatamente del problema partecipando anche a delle riunioni in Senato e devo dire ricevendo anche l'ambasciatore, l'ambasciatrice della Bielorussia ehm, per ehm, una serie di, di questioni però legate allo stesso problema. Però, eh, questa mozione in realtà è stata eh, depositata, protocollata il 16 aprile, del, quindi qualche settimana fa, proprio in occasione, dicevo, di un consiglio in presenza, quindi abbiamo depositato con la, la Presidente eh, Guadagno e quindi anche con gli altri firmatari questa mozione. Perché questa mozione? Perché eh, è un tema eh, diciamo abbastanza serio, abbastanza complesso, abbastanza importante ed è un tema nei confronti del quale l'Italia diciamo è stata sempre molto eh, particolarmente attenta attenta nei confronti dei minori, mettendo in atto proprio una serie di progetti di accoglienza e di sostegno sempre più importanti e di qualità. Presidente, se non è un problema io lascio il video disattivato eh, perché ho problemi di conoscenza. Eh sì, sì, assolutamente, prego. Quindi, ehm, ora in particolare dopo il disastro di Chernobyl eh, si è attivata una rete di solidarietà familiare che pone l'Italia al primo posto tra i paesi europei, sia per numero di minori accolti, che provengono principalmente dalla Bielorussia, e sia per l'accoglienza che viene proprio riservata a questi bambini. Una realtà eh, che è resa possibile, come è ben specificato nel testo della, della mozione, anche in virtù di un accordo tra il governo italiano e il governo bielorusso, eh, siglata addirittura nel lontano 2007, e che rende l'accoglienza dei bambini di età compresa tra gli 8 e i 13 anni temporanea e finalizzata a una, eh, come dire, un obiettivo che tende a, a, ad aiutarli, soprattutto da un punto di vista fisico, della salute, perché gli effetti di Chernobyl mh, sembra strano, ma ancora sono presenti. Ora, a causa del Covid, dal 2020 appunto, i viaggi verso l'Italia sono stati sospesi, a danno proprio del recupero di questi bambini, che tra l'altro trovano presso le famiglie che offrono loro accoglienza veramente un clima familiare, un clima di grande Uh, attenzione, attenzione fisica e attenzione psicologica. Ora, che cosa uh, voglio ancora ricordare? Voglio ricordare che proprio a, a testimonianza di come l'Italia è attenta a questo tema e di come anche Roma Capitale ha uh, manifestato e continua a manifestare interesse: ecco nel 2017 l'amministrazione cap capitolina di Roma ha proprio organizzato l'evento «Il Campidoglio accoglie i bambini di Chernobyl, eh, intervenendo quindi con l'intervento a questo a quest evento di personalità del mondo, del mondo politico, senza distinzioni di segno politico, perché chiaramente questi sono temi che coinvolgono, coinvolgono tutti. oggi le discussioni, gli ambiti di ragionamento di oggi, degli atti di oggi, ci dimostrano ancora di più come di fronte a determinati temi c'è sempre più convergenza di intenti e quindi anche di obiettivi e di prospettive. Quindi, dicevo, in quell'incontro, in quell'evento del 2017 ehm, ci fu l'intervento di personalità di, del Senato della Repubblica, del Consiglio Capitolino, dell'ambasciata bielorussa in Italia, e anche del Consiglio regionale del Lazio, oltre che del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, molto attento a tematiche ovviamente di questo tipo. Quindi noi che cosa vogliamo? Vogliamo con questa mozione che si riprenda il percorso di accoglienza immediatamente, subito, naturalmente facendo attenzione a quelle che sono le norme, le norme di sicurezza e qui relativamente al, al covid ovviamente e quindi ad avviare un dialogo con il governo nazionale, con i ministri interessati, con i, i vari ministeri che sono coinvolti in questo, questo tema affinché si individuino tutti i percorsi opportuni a che questi bambini possano veramente ritrovare la, il loro quasi un habitat naturale all'interno del, eh, del, del territorio romano, nel caso specifico del territorio romano. E quindi coinvolgere il consolato e l'ambasciata Bielorussia alla collaborazione eh, proprio per ottenere, per arrivare a questo interesse, che è un interesse superiore, che appunto garantisca i diritti dell'infanzia quindi, ecco, il tema credo che sia uh, stato, mh, ho provato a centrarlo nel miglior modo possibile, potrei raccontare anche di esperienze, di percorsi già fatti in collaborazione anche personale con alcune delle famiglie che ospitano questi bambini e che sono effettivamente in attesa di, uh, di riprendere, un percorso interrotto. Naturalmente non voglio sottolineare o soffermarmi, perché non mi sembra il caso sulle situazioni anche politiche che caratterizzano il territorio in questione, eh, quello che ora interessa è cercare proprio di avviare un percorso, un contatto eh, e un percorso idoneo a dare delle risposte concrete a questi bambini che effettivamente li attendono. Grazie.